Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Kirby Star Allies. Allora, in questa parte abbiamo. cioè nella parte scorsa abbiamo completato ero in un'altra dimensione. E porta, nella parte scorsa era il Capodanno e per sbaglio non vi abbiamo detto auguri. Non importa, auguri passati. Uh, <ride> va bene, in questa parte faremo la scelta decisiva a livello anima in fiamme X e la prossima volta inizia. invece faremo eh, le star Allora, come abilità uso quella che viene dopo le tre sorelle le tre sole. Le tre sole Se, le mani. No, uso quello che cacchio vuoi. Io uso l'abilità che viene dopo spada, quindi le tre sole le mani. Yes. Okay. ok, poi tu scegli quello che vuoi e poi prendiamo un, uh, un cuore Ci mettiamo gli accetti, li vado a prendere. Perché? Così ti abitui, che è molto meglio, però no poi li perdiamo. No, non mi è più, Fai come vuoi. Poi prendiamo. No, che poi entra la luce, ok, no. Do e noi, si allora, noi siamo sì, sempre sì, a vabbè. buio. <ride> Però, allora, perché, allora, perché sennò poi quando c'è lo schermo nero allora, si vedono le nostre facce. Prendiamo. Un uh, cavasacco uh, No, eh, Adelaide, Tu non ti preoccupare. Uh, e poi prendiamo. Ah comunque ho messo la quarta fila perché.. Gli amici di sogno non c'entravano più nella terza. Se vedi uno dei nostri video vecchi. Eh... No, in realtà c'era cioè, già la quarta fila, però era più centrata. Ora invece è più larga. Quarta... Vabbè, come vuoi? E conto a te. Puoi guardare un video. Sì, va bene, come vuoi. All e adesso finiamo. Brezza fresca. Giro rilassante. Cinità frizzante. Viaggio scottante. Rischio di incendio. Sfida infuocata. Crisi infernale. Anima in fiamme e infine Anima in fiamme X No, anima in fiamme <ride> No, è anima in fiamme X, c'era scritto Stai per affrontare una mitica super mega Galattica battaglia finale Per la tua scelta la decisiva in Anima in fiamme X, vedi? Coraggio Sì appunto, perché vi dice Siete pronti per la sfida? Se ne avete coraggio e ora allora, iniziamo. naturalmente la prima è Francisco. Ah, tu per piacere sì. evita di volare un sopra attimo, perché... Un attimo, un attimo, vi spiego una cosa e tre sorelle Maghe. Sì, potete come... switchare e tutte hanno mosse differenti. Sì, e anche, eh, ve come vedete qua, è come se le, so le sorelle hanno preso un elemento quando si cambiano. Tipo ora è tre sorelle maghe e elettro. E uh -huh. il Ok, comunque aspetta, voglio vedere un secondo le mosse, no, mi partito, non, mi partito, non mi un... di zampa titano, di Francisco. Vede vedete allora, il ghiaccio. Uh, sì, va bene. Um, ok, va bene. Allora, uh, premi giù poi rilascia. Uh, Stappato. Ah, ok. Per scambiare le sorelle, poi uh, comandi francesca pendente. Mm, uh. Ok, scatta. Franci, so franci, franci, franci, franci. Si, sì, va bene. Coincidenze con il mio nome casuali. <ride> uh, va bene. Quindi uh, su ok, aspetta colpo francico. com'è? Uh, <ride> giù più ok dopo montante lui userà francesca vedi che userò tutte Luglio forse sì ok francesca c'è un attacco che è overpowered ok, okay. Uh, Power. uh, Powered Overpowered Sovrapotenziato, come vuoi chiamarlo no no no no no no no e rilascia Ecco, questo qui è ottimo Poi... Uh, Giù, perché poi tiri su, poi giù andando a destra. Oggetto frizzante. Senti, ho guardare le, le mosse di tutti. E poi. Uh, tiri Ciclo giù. sorelle. Stai? Ehm. Um. <ride> sì, c'è bisogno di, di tipo l'energia. Ok, questa cioè, mossa è come più. è come la mossa di Kawasaki. Sono sì, andato per sbagliare la vita. Vabbè ma io lo splash. Mi piace eh, Marco. Aspetta un secondo. Sono uh... come le abilità di uh, Kawasaki e Delen. Non ne puoi usare fuori, fuori campo. Con, con il ciclo sorello. Si, ma io voglio capire un secondo. Uh... No, non questo. Com'era il. Cosa? Uh... Tieni un poi rilascia, gelato il Genito. A ah, questo. Che però non è un gelato. Beh. Eh, giù, poi tiri su e infine. Ah. ah giù, tiri su più.. Ok, aspetta. Adesso allora, siamo sarebbe battaglia. Ah, ok. Perfetto, questo qui mi rende invincibile per una cosa come 5 secondi ed è troppo potente. Quindi sì, userò Francisca con questa cosa. E iniziamo, non abbiamo visto il boss, ma io lo so già, E poi più. E paralelvo. Quindi eh, iniziamo. Da, da. Un altro wood. Sì, attento alle vele. Sì, lo trucco fare, sono invincibile per tanto tempo. Sono pronto E bo scusata Ah <ride> l'ho fatto per sbaglio sinceramente Vabbè. volevo fare il quella, la pistola d'acqua Però va bene lo stesso Ecco Ora devi aspettare un po' più Sì lo so <ride> Comunque, eh, comunque, tutte e tre le sorelle quando fanno una loro mossa overpower, overpowered, overpowered eh, fanno una risata malefica qui. Comunque, eh, naturalmente in questa arena, non è spoiler perché è ovvio, ci sono le tre sorelle maghe. Oh, you don't see! E, e, comparate alle tre sorelle maghe amiche, sono molto più grandi. Sono uh, tipo il doppio. Sì, va bene. Cioè gli amici sono molto più piccoli di noi. Anche il Kawasaki Dado. Sacchi. Dado Vieni è pagato. Dado è Sì vabbè, Kawasaki poteva risparmiare altro che per qua ha cucinato con un il Dado Pagos. Chissà che schifo è venuto. No? <ride> Io non mi ne sono solo uscito da. Oh, è da tanto bel cibo, grazie. No, il mio primo danno ouch vedete mm. queste? questo è una nuova notte di franzista che prima non stava guarda ora faccio camperare stare qua. cioè nel senso... Uh... <ride> oh yeah non vi preoccupate però tanto userò le altre due sorelle nella starcast faremo anche la stargast con uh, i quattro rubri amici non posso dirvi uno spoiler su di No, non lo dire è una cosa... non, non lo dire poi lo dico nel video del stargast, tanto lo registriamo nello stesso giorno. cioè lo registriamo oggi però uscirà Ouch. il... ah eh, oggi più o meno 4 patogammo diciamo perché... Il Capodanno veramente è veramente il 1 gennaio Oggi ah, è il gennaio 2019 con 2019 Schivata eleganza Schivata eleganza E tra pochissimo esce il nuovo Super Mario Bros Ah, grazie. Grazie. Poi 14 giorni e 19 Boom, un ucciso è? Allora, allora, ah, allora. ecco! Che stavano Ci sono messi tutti e due! Sono esplosi! Eh sì! Ancora niente pure? Per voi Agli ultimi non... sì, li dobbiamo curare, ci dobbiamo curare! Non è detto! Perché? Perché forse non sono tutti maxi domenica, un o altre cose i primi ci curiamo poco, negli, negli ultimi ci curiamo poco Questo è molto no. difficile no. Ma so io, per, io ho fatto un sacco di bambi Con sto crab Ti ricordi? Carlo eh. Crab Nella Ti ricordi Carlo Crab? Sì, sì, sì Guarda 40 in E Circa un anno fa eh, Poco più di anno fa. E' Ok quindi gli, le usi E' utile posare alle... a non morire che siamo tutti in fin di vita! Sì, ora ci... Sono morto! Io. Come fa a morire Marzia? È impossibile! Tensi! Se ma ora devo fuggire! Userò bene la mia nuova vita! Ok, Franci tu devi... Sì, sì, devi silbar tanto, ok? Io, io ora... Io mi riparo dentro il Kawasaki. No! <ride> Kawasaki, no! È morto? Sei morto? Helpami! Where are you? E dove mi vedi, Pensavo che fosse morto Kawasaki, sempre cioè, il Kawasaki. qui no. We... Ah, stai lavando l'occhio. Sì. È tutto giallo, lo vedi? Bisogna pulire un po'. Ok, direi che ora ci puliamo For craco è un bel riferimento. Eli Perché ti puli? Perché forse abbiamo poca vita. Anche se sono i mini boss, comunque. Ci puriamo, certo. Cioè. Al prossimo boss hai? comunque uso il colpo del sorella, della ruota sorella. Il circolo sorella. Il circo. Il circolo è eh. E sarebbe anche un po' inadatto, eh? Oh è vero, si chiama così, certo. È, è l'ultimo Circolo scopo. Ah, l'avevo letto male, L'avevo detto da, da un sacco di tempo Salviamo, chi è che salviamo? Carazaki la sei in prendi questo ecco ora doppio cavazzacchi no doppio pazzi uccidiamoli sti, sti maledetti sono pure dei cloni non avete più nulla di quella schivata di Francesca è tipo troppo buona cioè guarda qui uh, ecco Ehi, hey, c'è Francesca, quindi prendiamo un altro cuore. <ride> Davvero, c'è Francesca, ma non c'è già. Uh, boh. Comunque è già cambiato lo sfondo. Sì, e anche la musica. È tutto distrutto. Hello. Ecco, ah, è piuttosto grande. Il doppio no, eh. Concedo, non è il doppio. Ti concedo un, un nuovo di Vai, dimmi che l'ho presa. Usa Flamberga contro Francisca! Ora vediamo. L'avrò professoressa di sicuro là è on screen No L'ho preso Quanti sono Mamma mia come lo squattro Hai saltato tutti Lo sai Sì E ho anche cambiato Quando il sound yeah. yeah. Questo attacco dà vita È vero Questo attacco Questo qua L'attacco che sta facendo qua Grazie. Ah wow, wow. Dammi Ok, easy, easy, e ora... Mi sa chiedevi il biberon perché è un refrigerato il biberon. Oh, grazie, guarda veloce. Anche perché ora tocca a lei, giusto? Non contro Flamberga? No, contro Flamberga c'è il vento, però Zampartizano non è vento. Vabbè, vento è sinonimo di acqua, quindi... Eh? Acqua e ghiaccio. Ghiaccio, eh. Acqua, ghiaccio e vento sono tutti e tre... No? Contro Zampartizano è buono l'acqua. Quindi... Che non ha nessuno. Uh, Franziska? Franziska è ghiaccio! Francisca? Non è Guarda lì sotto! Guarda tra le Ah, anche l'attacco di ghiaccio! Questo qua è il ghiaccio! Ok, lo vediamo! E allora è buono anche contro quella merda! Vedi, Francisca è troppo qui! Okay. ok, allora usalo quando fa quell'attacco lì... quello con il carino. Ma ora stai pizzando tutti! Che carino. Ah! E' tua sorella Ah, questo sopra più terra. Ah, io sto perdendo un po' troppo vita Oh! E ora è l'ultima delle mie sorelle Ok, scusate per l'interruzione rusca, però Sono entrato in camera e non avevamo Dimenticato di chiudere. Allora, contro Zan, nessuna cura Francisco te devo contro Zanno partita nessuna cura Eh Francisca contro Zanna si sì, quando vuoi eh ok <ride> io uso elettro... Fire, fire Oh no via Ecco eh, questo è la sacchia L'hai mai visto quanto fascisca sì. normale? No, non hai mai visto quanto falsista normale Grande Casaldi Grande Cabasaldi Voglio il cibo, voglio il cibo, date il cibo Cibo, cibo pure a me Sono tardi. <ride> Sfigato ah, <yeah. ride> Oh no Ti sei pure in bing, Guarda <ride> Guarda, guarda, La sorella si, cipicchia. si, cipicchia. si cipicchia. ci picchia Si ci picchia Si picchia Oh yeah, Max piaccia Glaciale e Mark pure. Marks Marks. Mark non esiste esiste no. Mark o oh, 007 Contro Meta Knight dire una pura cista. vieni? Mm, Meta Knight? Si sì. Meta? Allora Guarda guarda guarda Ok, a te non arrivo sono massimo? Comunque io la prima volta che ho fatto la arena. Avevo Comunque, um, eh, quando, nero, quando, al secondo posto quindi era giallo. Quando, e quindi sembrava un nemico. No, fai parlare a me, io ho iniziato prima. ma io devo dire una cosa importante. Sì. Quando siamo a vita critica, tu alza. alza il braccio, quello per ricevere la vita. Uh, perché così puoi curare da verani e ribote. Loro non fanno la vita. Perché? Perché non lo fai? No, non lo fanno. Eh? Non lo fanno se non lo chiedi tu se non lo chiedo io eh, se non lo chiede un giocatore e se non lo puoi chiedere tu no io devo combattere e io no devo fare l'attacco io, io, far la io sono vivo io devo fare l'attacco invincibile eppure io sono invincibile e totalmente sì. invincibile pure a me? No, no. Io, io per un secondo sono vulnerabile Niente. io sono vulnerabile per me non lo so guarda eh, sono solo quando Pallo. mi abbassa fallo fallo fallo sto morendo tanto sta morendo pure il nemico non importa, devi farlo, Fallo ora, fallo oh yeah prendilo, corri Andiamo. perfetto meno male che la cazzina di letteralmente è lunga ok un poco ci siamo curati quindi ora c'è il D, con gg gig G, gig gig D, gig D, D, Kong. Okay. D, D, D ah di di di con ho huh? capito di di con di di con ok here, I And... ora diretta E ora! hai visto il kawasaki oh yeah! yeah, seconda fase, mezzo secondo seconda fase grazie a oh. me che pure felice oh. Oh, oh, oh. e torniamo al pinguino sotto steroidi signori dall'episodio numero 2 questo si numero 2 pinguino sotto steroidi ritorna anche se l'abbiamo visto nella parte scorsa ok vediamo no non distruggere la forma che voglio vedere se dai oh, no <ride> voglio vedere se dai cibo no e... no lo no che è morto ieri yeah. brava Francisco eh, adelaide tizia tizia e tizia eyeliner! e, e Ribbon no, non non, la Ribbon non la <ride> Ribbon e ancora no no no no no no no no no no no no no no Contro Ines eh... no Ines corrotto no facile no no no no no no no no no Infatti mi ero messo al lato nella porta. Mm -hmm. Cerchiamo di tenercene buone queste alture perché... Bravo Cavasano. <ride> Nessuno è entrato, però. <susurra> perché canto? Questo? Non lo so, mi ricorda, mi ricorda questo pezzo di canzone. Mi ricorda quella... Sì, sono... Ah si sì, lo sa, lo sa un po' Comunque, hai detto normale eh, Non so se l'ho già detto Prima perdeva tutta la vita Poi si toglieva sì, sì. tutto il sì, Si sa, sì, si sa E eh, invece no, si è diventato la vita di te. No, si sì, va è caldo la vita eh. Si, sì, sono salvo. Certo che è caldo Ho già detto che la vita dei, dei boss paralleli è tanto non è è ecco proprio... vabbè è sempre quella è sempre lo stesso è solo corrotto no dimmi che non l'ha sprecato lo può fare ora, giusto? no, non lo può fare vedi, lo fa e poi rilassa. No. ok, ancora tre quindi prendiamo questo. prendiamo questa e ce la meritiamo pure ce la meritiamo pure? sì, nel senso che ci mandano tre, tre cure quindi, ecco eh. Perché ce la meritiamo, diciamo, serve ora. Anche perché sono le tre sorelle maghe Cioè, ti rendi conto quanto è stato difficile la battaglia? Le tre sorelle maghi ci E io colpisco Francisco, mi sa, ti fa. Ciao, Flamberga. Oh, well, no, bye. no, non riesco a urbarti. Pistola d'acqua su Flamberga. Mi dispiace, flamber Ti, di, ti, ti raffreddo un po' lo spirito. Ti raffreddo un po' lo spirito. Mm -hmm. Goodbye. Fase. sei pronta la schivata suprema? Uh. addio comunque il, il camion di qua non si può spegnere io ho un sacco di Se ci credete che io non sapevo che questo è bellezza, <ride> prima di, prima di prima di cosa. a questa quanti premi è andato? non lo so ci, cioè, ci credevate che io non sapevo che questo è solente prima di questa giornata io lo venne... sapevo io no cosa te lo faceva prendere, scusa? Uh, perché sono identiche. E allora ci sono anche i soffri. Sì, è... certo. E allora pure ha, ha okay, dei... Alza la mano, alza la mano, corri. <ride> <ride> non non per quello. accendi a te. Vabbè. Maxim tuo meglio. dai fuoco. Ma chi è lui? <ride> <ride> Thanks. Ora basta. La è la mia preferita. <ride> voleva usare a trago per... Perfetto. Ok, vogliamoci ora... al massimo. Adeline sai sei tu. Adeline! Stupido! <ride> Stava per perdere l'unica cura che ci rimane. Vabbè, non è vero, ce ne abbiamo abbastanza. Sì, gatti. lo so. Con la prossima battaglia. E ora, eccolo qui. Ma chi è? Shhh. <ride> Ma certo, ce <Ci> ne eravamo dimenticati. <ride> Morphonite night x sciagura dalle ali ho fatto una cattura? salto lui è l'unico insieme a dainese che ha un nome diverso rispetto agli altri Morpho night x no intendo come marterego non ha sì. un nome diverso come tipo cioè, night seriale mega night seriale sì, che tutti gli altri Ora, or, ora usa dei mutileri per attirareci come vuole colpire, quindi è più, più intelligente. Il bravo. Vedi il bravo. Ai fa anche un sacco di mare. E l'hai fatti cose. È quasi morto. Sì, grazie a chi? Al circolo. Ma ora, ora vi posso uccidere Mi hai ucciso! <ride> Ero diventato eh, cattivo! Eh, vabbè, mi hai ucciso! Mi dispiace. Adesso abbiamo una, una cura massima. Ecco, è quasi morto. Ora sono cattivo, vi posso uccidere tutti. ho già ucciso io. Si sì, Kawasaki! Perché sempre io? Perché sei stupido, ok. Ora cura Kawasaki, cura! Che io sto morendo male! C'è il codino. Lui. Non ah, sono lui con la pentola ma. Mi avete ucciso di nuovo! Perché gli uccidete in continuazione? Io sei inutile! Ti salvo io! No! Eh, sì, quello sì. no? Eh. È stata Adelaide a vincere. Però io sono in prima sfida. Sì. Stupida Adelaide. adesso. vabbè, adesso dobbiamo curarci totalmente, quindi. Adelaide è inutile. E anche Kawasaki Però no, non è vero. Per la seconda fase. Per la quarta fase del post finale è utile. Sì. Non è vero, è inutile. Sono inutile, non, non servono niente. Non è, non è vero, serve per curare. Ora vedrai. E ora sì. ci rimane solo la battaglia finale. Poi termina, si capisce. Potrebbe... Ci dà una ciliegia giustamente, ancora sì. noi. E... Però noi siamo così stupidi che non abbiamo preso questo. Cioè che non l'abbiamo lasciato. E ora possiamo andare alla battaglia finale. Quel coso non mi ancora qua, qualcosa? Ma è certo. Master End. E certo. Master e sì. Crisian. Master End è proprio così. Sono... Hanno fatto così, Master Hand e Crisian. Eccolo qui. La melma. Per l'ultima volta. Il Megabug. Smettila, sì, dai. Per l'ultima volta. eccolo! è lui. Lo schifo. Spazio. Francesco sta dicendo, oddio, salva. Se perdiamo questa ti ammazzo, ok? Non preoccuparti, ora mi concentrerò sul sullo schivare gli attacchi vera distruzione totale, poi termina poi termina okay. amico di sogno sì, si, poi termina come amico di sogno, forza, lo vogliamo tutti allora, adesso puoi fare... campo da fare tre occhi alla volta, capito? si, sì, dimmi Charlie no no, non facciamo Charlie e okay, okay, okay. allora io spango mentre tu allevavo il carico No, io carico e basta E io ho scoperto, scoperto. che è meglio caricare Tu hai fatto scoprire, ho è scoperto. scoperto Che la, la switch è mia, se non si fosse capito Ho scoperto Come l'ha? Ah, mi stai inseguendo mm -hmm. Io tacco l'acqua Mi sta bene il pulitoio alle orecchie, scusate perché proprio ora mi devi venire? vabbè. Che non occhi andate. Anche quello. Sì che qua gli mostra. Gli mostra 4 all'inizio. 3 4. 4 all'inizio. Vai, vai guardarlo. Andiamo all'inizio della mappa. 4 all'inizio e poi quello della testa non lo mostra. Vedi sto schivando. Ho imparato nuove tecnici. Non visto come tu faccia imparare nuove tecniche senza toccare Beh, sono basta. Beh. Sì. Ok, è rimasto solo un La testa. Abbiamo pure saltato la fase. Ah, vabbè, ecco. Come abbiamo saltato la fase del sconfiggio. No, all'inizio fa tutti i stessi attacchi. Poi mi sa. Agli altri. Cidenti. attacco elettrico, c'è la hitbox spallata. Dai! Sto ora perché, perché poi dopo, dopo il tempo non mi sono schivato. Accidenti però, ho vinto, ho perso Ora Adelaide e Enrico servono, capito? Adelaide e Enrico? Adelaide e Enrico come Kawasaki Povero Kawasaki, non viene è mai chiuso eh, sì. per okay. Perfetto, mio. la prima fase è andata eh, la prima eh, fase. I non eh ci dicono, ah vabbè, no, no, è troppo serio! Appena entriamo adesso. Io non ho letto la descrizione. Mannaggia. Vabbè, non l'abbiamo letta di nessuno. Non è vero. Io spammo e tu ti curi, ok? No, tu alzare il braccio. bene. Ma perché mi danno le abilità? Tu non le puoi avere le abilità, io lo uccido e tu ti curi. Sì, Kawasaki, entro pure io, così allo sono vicino. Per... Adelaide mi voleva entrare ma era computata, putata, ho preso solo me. Ah, tanti d'anno La mossa il circolo sorella lo uso alla fine. Non ti sei curato affatto. Sì, grazie, eh. Mannaggia a voi. Mannaggia a voi, io ho cercato di ucciderlo. Comunque la descrizione di.. di ehm, quello finale la leggerò, ok? Ok. Che non è questo, spoiler. Mm. Uccello termina! Oh. <ride> che per, Poi, per, per come fa a perdere le mani e le, e le, e le gambe? È un, è un essere un essere è cosa che cosa ti aspetta? Ora le frecce arrivano dall'alto non dal basso. Attenzione. Comunque secondo me che uh, vi starà si esformeranno anche quando faranno altri giochi. Tipo un nuovo gioco di tipo cattivo, uh, nuovo abito di saluto. L'unica cosa che non quadra è che hanno messo Faranto e non Queen Settoni Ma perché Queen Settoni è morta? Allora perché non hanno messo... Come Ma è morto Che? Okay. Uh, Max è morto e Perché Susi? Susi è morto tutti No, morto. no, senso esatto, perché, no, perché hanno messo Susi al posto di... Beh Susi, io... di Susi, Susi ci là. sta Perché Altman è morto non sono eh, veramente morti, Altman okay. si è disperso nello spazio No, è morto Si capisce dal fatto che è morto No, così. si è disperso nello spazio Perché ha visto Che questo attacco è una cosa anomala ok? Non si può evitare Abbiamo danneggiato un po' tutti gli occhi Sì, ma è sul supremo Ok Ah lo allora, sai che se fa un attacco terribile e tu gli distruggi un cuore eh, lo, Lui lo ferma l'attacco Sì, ora li uccidiamo Tipo a un certo punto mi ha fatto l'attacco dell'ascia lascia oh, no. E praticamente io ho detto Oh mio Dio c'è un cuore a fin di vita, uccidiamolo Ok, no E ho smesso di fare l'attacco e ricomincio un altro più veri Oh no, lascia Anzi no, le corone adesso giusto? Esatto sì. <ride> Le Lascia, l'ha già fatto prima. Lascia. Lascia. Questo è davvero terribile. E poi si, si mette sempre più corone. Sì, ora da essere... SM... Che questo come lo schivate, saltate e andate tutti da una direzione. No! Era, era, era finito lo spazio, per quale? E ora l'attacco supremo, bene, come fare? Saltate, volate. Sì, lo so, questo è terribile. Aiuto no. eh, no. E poi cosa fa lo schifo terribile? Dopo questo? Perché io dopo questo sono territo. Mm. Lo vedrà? Ciao no, sto schivando con un pro a caso. Ehm Sì. Non fai nient'altro quelle ora. La lascia. Vedi, la. lascia. No, uccidilo, corri, ti prego! Uccidilo! E eh si, sì, non ti riescono, non punto bu. Sì. E' eh, lui! Ok, è morto Posso vedere il post finale che non ho mai visto e non mi sono spoilerato Io invece l'ho mai visto perché l'ho già fatto L'ho mai visto già, io no, so. no. E ora andiamo Silenzio per l'ultima cosa Che, okay, c'è pure una cazzo? No Però è... è... Oh, oh, no. Poi termina la tua mm, Nascita astrale, voi Ah e ora, bellissima, descrizione. Bellissima. La battaglia volge al termine e Void si incammina con fatica verso una nuova era. La rabbia cede il passo a un sonnellino, una brezza fresca e tanti dolcetti. Riprenderà a sognare il sogno dell'amicizia ritrovata. Quindi, sì. È l'anti-Kirby lui! Scusa! No, lui, praticamente. Da quel che ho capito io, una volta sconfitto, Void diventa Kirby in un altro universo parallelo. Eh sì, appunto, tanti oggetti, la presa fresca il il è lì. Eh, Kirby. Ecco, Kirby. Lui è Kirby. Noi stiamo uccidendo Kirby del passato. Rivelazioni, ok. Uh, cura, grazie. Cura, grazie. Tanto ci sto io. Vai Kawasaki, cura a me. Che ha preso nessuno. <susurre> oh, oh, oh, oh, oh. <susurre> Cosa ho fatto? Mio, no. Dami il cibo, cibo. Davi cibo. Davi cibo. Sì, sì, le parolacce, stupido Non ho detto, non ho detto Non hai detto completo. Ma è tanto tutti i bambini conoscono le parolacce, meglio di noi No, no, censura lo stesso sì, lo, esatto. Sono detto involontariamente Comunque, oddio grazie Kawasaki a, a, a, a, Mi ha dato una cura mi completa Mi sa che sono power, power, power. E power ora, power andiamo è, è sullo schermo giusto, sì? Credo, spero. Io no, non ho la musica andare. che cambia silenzio. Aspetta. Sì, ok. Vai. Capito, non è più quella musica tutta lì de bene bene bene non è più su quella musica hardcore là. quella di quel eh. o, ora inizio con uh... gli attacchi fastidiosi non ti preoccupare non elettrifica l'acqua non diventa no. No. dark matter ora ok qualcuno cura ah. cura tizia arriva con the line pittrice eccolo pittrice dark matter enorme uh -huh. non è che c'è un'altra no spesa. è sempre lui okay. Buono. ora fa cose strane e anche molto complessiche da schivare complessiche no no no prima no. distruggi poi quei Eccolo. ora l'attacco che faceva anche qui in settoria è Prima di Queen Sectonia è un altro boss che non si, quello Sì, quel boss che nella versione di solo diventa una palla di fuoco inspirami. Ah, mi sa zero. No, no, non è zero. No, aspetta, è dark qualcosa. No, eh, è... No, no, è una femmina. Ah. E quello lì, è quello del Finiamo, Il... forza. È cioè, pre quello di. no, Dark metal... di. Una uh, uh, Dark Matter, uh, aiaia. Di Rainbow Urcor. Mi sa che si chiama. Chi è? Uh, quella lì. Quella, quella la strega! strega ah. Senti ora la musica? Oh, no. Comunque adesso guarda il finale. Paio! Ora è felice. E la cosa migliore è che diventa tutto bianco, ma lascia il sorriso per un poco ancora. Vedi? Ok, quindi praticamente quindi, quindi noi stiamo teletrasportando un Kirby nell'universo, nel passato. Per poi farlo diventare il Kirby che ora conosciamo. Immagine quindi... commemorativa nel menu principale: c'era l'opzione Dream, con cui Kirby assume le sembianze che aveva al suo debutto. Quindi Kirby. Allora, vabbè, intanto puzzle su puzzle su puzzle. Sul no, solo tre. Beh, la proviamo un attimo. Chiedo. Sì, ma c'è anche la, la cosa da fare. Quanto stiamo? 37? Dobbiamo fare le tre star guest. Vai, Quindi... mostriamo tre se formi Ah, intanto ora sulle tre sorelle maghe c'è una corona verde grande. Vediamo. Per aver completato con loro. Ecco, guarda. Ah. Vedi che e quindi qui ora lo, lo vuoi completare con tutti i personaggi Aha, sta roba? Lo farò Te lo sogni Sì lo farò Beh, farò indietro no. Io ora questo file no, so. sta più avanti del mio oh. Perché io non riesco a battere oh. con te Difficile No, non è vero Allora E eh, vabbè perché... Quindi ora ehm, Ecco l'opzione qui Vediamo quindi se noi stiamo mandando il kirby del passato nel cioè il kirby del fut, il futuro, kirby del passato vai lì vai lì no no no Gianbandra. Giambandra. che jambandra? Uh, sì. jambandra e fai alcuni giri vicino al, al livello di Zampartisan. Non faccio alcuni giri, sto là e aspetto. Ah, è vero. Perché c'è un easter egg. Sì, lo so. No? Uh, lista livelli. Cosa? Cos'hai visto? Kirb. <ride> Sembra un gatto. Ehm.. Dov'è? Tizia, tizia. Ecco. No, questa è fanberga. Sì, Fanberger. Problemi? Sì, tanti. Ok, adesso aspettiamo qui un poco. E tra un po' vedrete arrivare dalla destra, suppongo. Va bene ragazzi, non, non siamo riusciti a trovarlo, anche se è tutto velocizzato. Anzi no, è proprio tagliato. Ehm, ecco. È meglio abbiamo perso tipo 10 minuti no? eh? eh vabbè 10 minuti va vabbè eh, non l'abbiamo trovato adesso apparirà un'immagine di Kirby oscuro Kirby nero come lo vuoi chiamare che appare sulla stella warp no sì. no no devo mettere per l'immagine di non lo so fare io sono so, un ora dobbiamo stare un attimo in silenzio e facciamo aprire l'immagine Questa è l'immagine di coso, è sta su una stella warp e di regola dovrebbe passare così, guardando Kirby e basta. Cioè guardando verso di noi e basta. Senza fare nulla. Quindi passa da destra a sinistra e basta. Non, è, non so perché non è apparso qua, però vabbè. E ora l'ultima cosa che dobbiamo fare è. Eh, Niente. Dobbiamo andare a ravvistare No, mica ma sì, un, un altro video. E un altro video apposta sì. dobbiamo fare. E scusa, quanto deve durare? 5 minuti? Eh. Poi non ha senso. Ma non ha senso. Sì, questo dura 44 minuti, ma ciao. Vabbè, ci vediamo alla prossima parte. E ultima parte di Kirby Star Wars. Per il momento. Speravo eh. che usciranno altri DLC. Sì, anche sì. se non penso. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.